Dei eletti, di dichiarare l'esito favorevole dell'esame delle condizioni degli eletti sotto come esplicitato nella narrativa del presente provvedimento che qui si intende integralmente riportata anche se non materialmente trascritta. Ora elenco gli eletti. Lista numero 1, Fratelli d'Italia, e Giorgio Meloni, Nocerino Giuseppe. Lista numero 2, Forza Italia. Feliccio Riccia ma Massimo Guanci Salvatore Vista numero 3, professisti e riformisti per Napoli metropolitani Cirillo Giuseppe, Rosario Cardine, Sabino Antonio, Benjimeca Giuseppe, il prete Marco Antonio, Borrelli Luciano, Tito Giuseppe. Vista numero 5, Grande Napoli, Rimani Luce. Vista numero 6, Napoli Metropolitana, Gaudioso Luigi, abbagnate i Lari. Coletta Sergio, Cagliazzo Antonio, Sorrentino Felice, Sommesio Giuseppe, Andreozzi Rosario. Lista numero 7, Progressi di Caricano Caterno Maresca, Cirillo Vincenzo. Lista numero 9, Lega Salvini Campania, Esposito all'Aia Public. Lista numero 10, Territori Nazione, Marrazzo, Torino. Lista numero 11, territorio in movimento, Cioffi Salvatore, Flocco Salvatore, Pezzella Salvatore. E' un tre Salvatori. Eh, la, la, la di allora, auguri a tutti che... Allora, procediamo alla votazione su questo punto. Chi è eh, contrario che è favorevole, quindi all'unanimità abbiamo insediato i, i consiglieri. Allora, ma pure a tutti, perché penso che insomma tutti insieme abbiamo un percorso che mi auguro che sia un percorso lungo e anche fruttuoso negli interessi della città europea. Della Quello che oggi voglio brevemente eh, sottolineare in questo momento iniziale diciamo, del nostro percorso è di voler dare un benvenuto a tutti, ringraziare tutti coloro che si sono candidati, per il avuto di riscontro elettorale e che qui rappresentano quindi la, la nostra, le nostre comunità, le nostre comunità del territorio. La città è comunità perché rappresenta lo strumento di governo del territorio, è indispensabile per fare in modo che le grandi forme politiche di ambito lato, che sono quelle di disegnare, la turistica, la viabilità, i trasporti, le politiche scolastiche, politiche edistiche, le politiche di sviluppo, tante altre, possano essere sviluppate una città di popolità, come la nostra, che è una città di grandi numeri, più di 3 milioni di abitanti, di grandi complessità e di grandi difficoltà e che chiaramente ha bisogno di un governo salto, ma anche di una grande capacità programmatoria. Noi ci abbiamo la stagione, una stagione di grandi investimenti che sono legati a PREP, le le fondi Fondo Europeo, fondi di Coesione, non sempre questi investimenti di società le nostre realtà, non sempre quando sono arrivati sono stati presi e questo sicuramente è una questione che è un tema che dobbiamo affrontare, cioè, abbiamo, abbiamo la necessità di, eh, di fare il modo che la, scusate, la nostra eh, città metropolitana sia in grado di svolgere bene questo ruolo di supporto per individuare quelle che sono le politiche di finanziamento per migliorare la qualità della vita e la qualità dei servizi Gesù, Anche quando c'è stato il presidente dell'Arri, l'altro giorno a Napoli, abbiamo Peduto, una volontà del governo di supportare il mezzogiorno e a portare a Napoli l'area metropolitana di Napoli come semplice, come luogo che deve essere luogo di guida ma anche sottolineare le difficoltà che ci sono di una capacità progettuale, di una capacità di spesa, di una capacità di rispetto del tempo. E questo è un tema molto importante, lo so benissimo le difficoltà che ci sono nei comuni, le difficoltà di personale, le difficoltà di risorse, le difficoltà che sono legate a una burocrazia che spesso non ci consente di dare in tempo e di risposta quindi io ritengo che la città metropolitana deve essere vicina con voi, deve essere una struttura di supporto, una struttura di affiancamento, deve essere in grado di garantire anche quella capacità progettuale, loro È una sfida complicata, ne sono molto fiducioso che noi ci a portato avanti, c'è una grande, devo dire, disponibilità da parte del della politica nazionale di supportare Napoli dalla metropolitana di Proprio ieri il ministro Giovannini ha diparto. E quindi questo ci ritorna un investimento importante altri milioni, non una cosa da poco. E soltanto c'è possibilità di intervenire, soltanto c'è possibilità di avere, cioè dei trasporti che rispondono alle esistenze delle, delle aree, non delle Napoli che stanno in grande difficoltà, l'azione politica che porteremo avanti, partire da due presupposti. I Parte, commissione Trasparenza, Commissione Lavori Pubblici e Trasporti per le Scuole, Commissione Ambiente e Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Commissione Piano Strategico e Sona Congenia. Il Consiglio Metropolitano delibera con voto parese entro 30 giorni dall'insediamento la composizione delle competenze e la durata delle commissioni consigliate in base a raggruppamenti per materie contene contro le le commissioni consigliate devono riflettere in maniera proporzionale la composizione del Consiglio Metropolitano. Ogni gruppo, anche se, anche se è costituito da un solo consigliere, consigliere designa i propri componenti delle commissioni e ne dà comunicazione al sindaco metropolitano. Il sindaco metropolitano, il doppio decreto, costituisce le commissioni consigliate dando comunicazione all'assemblea nella prima settimana Pertanto nelle prossime sedute verrà eh, sottoposta all'esame del Consiglio la proposta di delibera del, alla, relativa alla composizione e alle relative competenze di ciascuna Commissione e a seguito delle indicazioni che precederanno dai gruppi consigliari si provvederà ad adottare credito, il relativo decreto di programmazione per le stesse. Ovviamente nel corso di costituzione... Che hanno Questo è il percorso che dobbiamo fare, avere un'istituzione tempestiva diciamo, delle commissioni, che ci c'è a istruire tutta una serie di argomenti, a una partecipazione coesa a tutti i diretti e quindi anche ad affrontare una serie di temi che sono molto importanti. Come per un totale di 132 e 132 Nel rispetto di quanto previsto dal DPI del 223 e dalla legge 244, i componenti del disegnare devono possedere i seguenti requisiti di Oedda, essere elettori di uno dei comuni del circondario, essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media in 3, essere strada all'amministrazione del comune appartenente non essere dipendente civile o militare dello Stato in attività di servizio, non essere dipendenti in attività di servizio dell'amministrazione cittadina e comunitaria di Napoli, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nell'ambito della produzione. La Corte di Appello, l'ultima nota del suo recito, ha, ha precisato che è una lettura della legge 223 i componenti della rispetto al Consiglio Comunale sono scelti fra gli elettori dei comuni. Pertanto non sembra doversi necessariamente designare coloro che hanno formulato domanda di gradimento per l'Incapi. Pertanto invito i consiglieri a farsi parte di gente dirigente proponendovi con facilità designare una positiva comunicazione da quello far pervenire al protocollo. dei prediethi dal fondo di riserva. Volevo, questa è una comunicazione, volevo precisare che tutti questi prelievi sono tutti i che sono stati fatti in conseguenza di sentenze eseguite. Quindi non c'è nessuna, nessuna scelta discrezionale. Adesso li leggo, ma leggo lunghi, insomma abbastanza lungo, ne più numeri comunque. Allora, Alla sentenza del Tribunale di Napoli, XI secolo, numero 25, sul pagamento della TAVI al del centro di tribunistica, numero 26, per il rimborso sempre sentenza del Tribunale di Proprietà Nuziale del, del, del 2014. Eh, Che ha le del mondo, di sindaco lei, anche un gruppo le di lei ha scelto di fare un'azione politica del territorio, altre città metropolitane non hanno fatto come hanno fatto, noi Altre città metropolitane hanno deciso di investire autonomamente con delle progetti qualità, lei invece ha cambiato, ha cambiato, con gli amministratori, con tutti i 92 comuni dell'area comunità. quello che possiamo finanziare un progetto di scala che sta un lavoro, un di non sono riusciti a ma se assolutamente, non è già ma a tra tutti i comuni e non c'è un problema politico perché quando si lavora per tutti i modi di comuni, almeno in questa stessa abbiamo sempre lavorato in questo modo, abbiamo sempre lavorato con i politici, con i grandi centralità centralità della città metropolitana ruolo importante ruolo presente della disponibilità di dell ammazzatura comunità presentata un taglio nuovo un taglio netto mi colpisce anche la parola di acqua ho cercato di interpretare il suo pensiero a grande qualità di cultura. In due rossali è il dialogo del di rispetto dei ruoli, della politica, delle rappresentanze politiche insieme al Consiglio del Comunitano, ma ho dato un'altra lettura, una lettura importante che dal mio punto di vista mi ha molto anche gli altri il dialogo è dimostrare di non essere uno solo a Guardate, non è facile la distinzione tra queste due cose, giusto che ci sia un po il punto politico della discussione sul dialogo e rispetto di noi che noi rappresentiamo, ma la vera forza delle sue parole è nella dimostrazione di un dialogo con un lei ha colpito delle sue parole quando ha ricordato le consiglieri che dicevano: avanzare dobbiamo alzare la qualità. La qualità d'anziano, però, tutti quanti assieme, ognuno per la propria parte, per proprie responsabilità, dare un contributo fattibile alla grande sfida di cui ci accorgiamo in questo momento. Sfida importanti, il cioè progetto europeo, le politiche di azione, PNR ci vede attori partecipi dello sviluppo di un'altra coerente con noi. Vede, noi abbiamo un consiglio che un portato proposto, che abbiamo quindi da, da oggi si ribasta con la presenza di una residua, l'unica volta dolente che avere il suo rappresentante d'opera, dottoressi Dara Pagnani potremmo fare avremmo voluto fare condivido appieno alcune sue scelte di ridizioni di pian piano costruiamo una squadra una squadra solida che possa dare un contributo con dialogo forte insieme a tutti i tempi e bene. condivido la scelta della riconferma del segretario generale, persona grande, di grande spessore, che darà sicuramente, come ha sempre dato, un grande contributo e un aiuto per la vitalità dei colleghi. Condividiamo la scelta del capo di parti, il vice capo di Gabinetto, del collega, aspettiamo con oh, no. pazienza ah, sì. sì. Gracias. e il merito. Credo che questi concetti, quella della cultura e del merito, saranno due concetti importanti che, sottoscritto il Partito Fratelli Italia, avrà ben in mente, perché sono concetti che noi condividiamo. Stare, la notifica che è solo una comunicazione perché deve segretario insegna. Abbiamo un segretario che insegna, a me personalmente fa molto piacere averlo come riferimento tecnico importante. E quello che potrà la una innovazione di bilancio, okay. l'altra. che ha fatto il sì sindaco delle comunicazioni che abbiamo riconosciuto è quello dove ha detto l'ordine principale l'ordine di funzione di indirizzo principale è il consiglio metropolitano quando siamo andati a prendere abbiamo formato le incompatibilità il buon funzionario un gesto ci ha dato ci ha fatto firmare il nuovo e ci ha consegnato lo e di regolamento di questo consiglio delle qualità. Io mi sono scaricato ovviamente anche il regolamento della notabilità, ho visto che ci sono state delle modifiche e ho visto anche che le funzioni di indirizzo oltre a guardare sindaco, le dà questo consiglio delle qualità e le sue parole per me sono assolutamente importanti. Quindi presto, veniamo presto, lo presto e con un, l'unico percorso che il sottoscritto conosce, conosce, quello del senso di responsabilità. Grazie. Grazie Guanci. Grazie. grazie, grazie Sindaco. Grazie Presidente, grazie a tutti. La signora no, è una pronta. Abbiamo fatto un'ora abbiamo fatto un'ora e abbiamo fatto un'ora e abbiamo con questo nome. Volevo Infa, fatto fatto di di con e Volevo salutare i colleghi consiglieri fatto un'ora di questa sala e abbiamo fatto un'ora e abbiamo fatto un'ora e abbiamo fatto un'ora abbiamo Sceglie immediatamente il nostro prodotto. Proprio tutto, che comunque è una realtà, ha una storia di sindacatura sul Casanova, quindi ben rappresentato la forza Italia in, in questo senso. Permettetemi però di ringraziare chi veramente mi ha sostenuto in questa battaglia per accedere a questo posto della città La mia collega del Consiglio Comunale di Divisi Falastani, ci tenevo a farlo, ci tenevo a farlo pubblicamente anche perché per me è un momento difficile, un momento di grande riflessione all'interno del mio. Però era giusto che sottoscritto questa mattina venisse qui e desse l'apporto vero a chi. È importante, è importante, quindi massimo tutto il mio appoggio come Paolo. Per quanto riguarda i lavori, caro Sindaco, io la conosco bene, ormai sono quasi 5-6 mesi che lavoriamo insieme e le sue parole mi hanno appassionato in passato, sicuramente non mi hanno <ride> dato delle novità. Sicuramente conoscendo il suo, suo valore, il suo modo di lavorare, non avevo dubbi sulla che lei ha dato a questo, a questo Consiglio. Quindi eh, con gran, grande gratitudine, sì, ma sicuramente grande rispetto nei suoi confronti, io credo che questo Consiglio possa lavorare bene nell'interesse di tutti i comuni e della città metropolitana. Da parte nostra ci sarà una massima e grande collaborazione come lo abbiamo anche dimostrato in Consiglio Comunale. Volevo ringraziare e salutare per i dire colleghi del Consiglio Comunale che sono presenti e come me si accingono per la prima volta a questa nuova avventura. E poi qualche consigliere della città metropolitana che è la ha comuna anche un po' di storia, ma soprattutto tanto attento e tanta stima. Grazie, buon lavoro a tutti. Speriamo veramente di lavorare tutti nell'interesse della città stessa, metropolitana, Grazie, Ragazzi, grazie consigliere Juan Grazie, sindaco. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli intervenuti, buongiorno a tutti i colleghi, eh, anche chi siete da casa. Io non ho solo l'emozione di questa giornata, abbiamo prima volta che mi avvicino alla, alla presenza insieme ai miei Uh, qui in, in questa assise uh, Ne volgo un'emozione interna e allo stesso tempo uh, voglio mostrare un sentimento di gratitudine, soprattutto per chi organizza i lavori, soprattutto per chi ha condotto i lavori di città metropolitana scorsi anni. Sino sì, che dobbiamo fare una dell'esperienza dei consiglieri che ci sono stati. Se uh, non ricordo male sono sei a eh, chi eh, ha partecipato lo scorso la scorsa legislatura una perché? perché l'esperienza non va abbandonata non va abbandonata l'esperienza dei consiglieri eh, dobbiamo farci una sui pilastri fondamentali che è quella appunto della macchina amministrativa anzi eh? ne ho provato oggi la presenza segretario il capo di gabinetto gabinetto e anche eh, alcuni dirigenti con lo staff negli giorni ci sono Uh, ha parlato uh, di tante cose importanti. Quello che ha colpito me, e uh, questo lo condividerei anche con i colleghi del gruppo, ne ha utilizzato una parola, l'astrazione. Il concetto di astrarsi dal ruolo singolo che abbiamo all'interno dei nostri comuni per fare in modo che tutte le nostre forze, quando siamo presenti all'interno di questa stessa nei giorni che ci vedo impegnati all'interno del palazzo, siamo tutti dedicati ai 92 comuni, siamo i consiglieri comunali, consiglieri provinciali, ci sono di tutti i 92 comuni della provincia. Lei ha usato parole oggi eh, importanti e ha parlato in particolare di una sfida noi che abbiamo come eh, nuovo consiglio metropolitano. Ha detto precisamente che si tratta di una sfida eh, complessa e eh, rispetto alla quale noi dobbiamo sicuramente dare delle risposte. Le risposte saranno tanto più semplici quanto noi riusciremo a lavorare in maniera coordinata. Utilizzando praticamente un metodo, un metodo che dovrebbe essere il metodo del, del, del buon amministratore, quello di vedere e giudicare il genere. Ossia, guardare le cose che ci stanno, guardare quali sono le esigenze dei direttori, giudicata nel senso di andare a vedere quali sono stati i punti di felicità, capire effettivamente quali sono quelle che hanno una grande ricaduta sulla vita dei cittadini. Siamo chiamati a questo lavoro perché già lo sentiamo stare chiamati all'interno dello lavoro. E il terzo luogo si lavora a città. e per fare questo c'è bisogno di un grandissimo coordinamento. Io sono sicuro che lei eh, che è un, un uomo di mediazione che è un uomo che sa accogliere le priorità delle forze che ci sono in, uh, in Consiglio Comunale, che sa accogliere le energie, sarà un buon uh, padre di famiglia lavorando in questa direzione. Quindi il supporto del nostro gruppo e il ringraziamento a tutti i gruppi consigliari per il lavoro che facciamo insieme e che faremo insieme nel rispetto reciproco e mettendo al centro la vita di tutti i cittadini metropolitani in Alberto. Grazie. Buon pomeriggio sindaco, buon pomeriggio colleghi consiglieri, e un saluto ai presenti, chi da casa ci serve tanti. Prima di cominciare il mio intervento mi sembra doveroso ringraziare gli amministratori che mi hanno sostenuto in questa tornata elettorale. Un grazie speciale ai a consiglieri di Napoli, di Massimo Vede e a Napoli arresti che hanno creduto fin da subito nella, nella mia vita Insieme riusciremo a dare un contributo fattivo per affrontare e per risolvere le problematiche che di Napoli e la sua comunità. Sin vorrò anche io, a dare un contributo alla discussione per mettere al centro del dibattito alcune riflessioni che penso siano, siano necessarie. E lo dico con l'esperienza di chi ha già esplendato un andato in città di Roma E sin da subito, questa nuova fase, grazie alla sua autorevolezza, alla sua capacità di fare sindici, di fare squadra, Grazie, grazie signor. Buongiorno a tutti e auguro a tutti il buon lavoro. Per prima cosa eh, voglio ringraziare eh, il sindaco Petano Manfredi che mi ha dato questa possibilità di rappresentare eh, Napoli e il suo consiglio esercizionale per Inoltre ringrazio i consiglieri eh, della mia lista, Nantretti eh, Sindaco e la nostra lista, eh, di scasso, eh, di Camarota, che ci ha coordinato e ci ha portato avanti in questa eh, bellissima occasione. Eh, tutti quelli eh, che hanno parlato di presenza hanno espresso eh, delle cose molto giuste, però io vorrei e noi dobbiamo essere principalmente rappresentanti di tutti i cittadini della provincia di Napoli. Noi abbiamo la responsabilità di 3 milioni di abitanti. Noi siamo stati eletti nell'ambito privato della, della città di Napoli, sono stati eletti a loro e a loro dovrò dare considerazione e far valere tutto quello che dovrà essere importante per la città e per la vita. Io auguro a tutti un buon lavoro, sono stato breve perché, come dicevo, tutti gli altri colleghi hanno detto tante e quindi la cosa principale, Sindaco, è che noi dobbiamo rappresentare 3 milioni di abitanti. Grazie Grazie a tutti. Grazie. Siamo tra qualche settimana di gioco cioè, del PNR i nostri dipendenti costituzionali e i e i coordinatori sono fondamentali non solo per le nostre progettualità ma anche e soprattutto per le progettualità dei comuni deliterate della comunità perché sappiamo bene che ci sono purtroppo delle carenze personali che i nostri dipendenti sono eccellenza lo dico perché mi conosco da ben otto anni sono le eccellenze del nostro ente saranno sicuramente da aiuto e da supporto ai comuni del territorio lei prima diceva e con voi ordinamente che bisogna sfogliarsi della resta sia territoriale che politica ognuno di noi sta diretto è possibile comunale sì nel proprio comune di consiglieri comunali di tanti altri comuni a cui noi non apparteniamo quindi noi rappresentiamo l'intera area e siamo qui per risolvere i problemi di tutti i comuni a prescindere dall'appartenenza politica quindi io auspico che ci sia collaborazione e rispetto istituzionale tra tutte le forze politiche perché lo ricordo che stiamo a loro completamente bravo, quindi il nostro compito è quello di far sì che i nostri territori alla fine di questa legislatura vi lasciano sicuramente un po' più rispetto a quando oggi noi ci siamo insettati. Prima c'è stata un'ottima notizia per finanziamento per quanto concerne il collegamento con Afragulla, noi partecipiamo a un convegno pochi giorni prima delle elezioni, per quanto riguarda la linea del campo di voce dell'area ordinaria che lei nel suo intervento mi Uh, molto molto bravoso, nel senso che in questi 5 anni credo che la città metropolitana ha, non, non, ha, non è mai stata, è mai stata uh, riempita così di tanti euro, perché con il PNR è una stagione storica e noi dobbiamo sfruttare fino all'ultimo euro i soldi che arriveranno e dobbiamo includere tutti i comuni e, e non escludere nessuno soprattutto chi non ci ha votato, perché io parto dal presupposto che dobbiamo dare prima quelli che non ci hanno votato e poi i nostri elettori, visto che io sono leader. Quindi io sono disponibile a tutto, io che faccio parte di un partito nazionale, quindi non devo litigare con nessuno per fare il lavoro gruppo quindi io sono aperto a tutto. Ci auguriamo che le commissioni lavoreranno in un certo modo, visto che a quanto pare negli ultimi 5 anni... Non hanno, non hanno lavorato, anzi non, sono, non ci saranno, quindi noi faremo politica attiva 24 ore al giorno anche gratis, perché noi dobbiamo lavorare anche gratis se vogliamo per il nostro territorio, La sì, no? ringrazio e ci aggiorniamo a Grazie Consigliere Rosario. È un grande segnale delle cose che lei ha detto durante questa settimana, durante questi mesi. amministratori. Noi siamo noi siamo amministratori di questi comuni e lo facciamo con, con il cuore, lo diceva qualcuno praticamente, io sono un sindaco che i primi cinque anni ha fatto senza stilella nel raccontare una nuova storia. dal da nulla insieme nel, nel piano integrato che cioè hanno raggiunto sul tasso del vero che nell'area nostra che è un miglior progetto comunque il progetto finanziato con i grandi città di di quasi 18 milioni di euro. Lo dimostro col Comune di Molla perché il governo strategico lo lei insegnerà, vedrà ai partecipi, sui dirigenti, il problema strategico, il comune di la comunità, quello che ha già certificato quasi. Sono un amministratore per cui ecco, ci tiene alla velocità delle decisioni eh, e l'abbiamo voluto dimostrare con il salvatore stamattina già in quanto è oh, oh, oh. così da voi. Noi non discuteremo mai di scelte, soprattutto non discuteremo mai di modi, però discuteremo di temi e di iniziative. che quando ci hanno votato sapevano che Manfredi ha e dato il sindaco. Tengo a conto di questo che mi sono sindaco. La perte, grazie. Grazie. Grazie, grazie. grazie. Grazie. Grazie, Andrea Rossi <ride> Yeah. <laughs> come Il generale colettivo è stato depotenziato ma nei fatti non lo è, perché poi alla fine forse presa un front office ma la struttura più vicina a noi è proprio Città con le grandissime competenze che ho avuto modo in questi sei anni da sindaco di relazionarmi e avere un veramente un supporto fattivo serio. storico del limite, del covid in modo particolare noi siamo usciti tutti quanti siamo usciti a con un timone ben salto e con una prospettiva precisa, noi eh, riusciremo ad essere di nuovo il grande territorio che è nato nella la sua provincia, Quindi, e polemizzare, per esempio nel passato, purtroppo, purtroppo, sottolineo, non è affatto. Allora io sto qua, mi sto candidando proprio perché c'è cioè, lei, sindaco, altrimenti io. giusto? Io eh, non voglio qua alleare, non voglio fare un nostro rumbo, mi fa piacere che ci sono molti sindaci, tutte persone sicuramente del bene, qualche sindaco se si candidato non è stato eletto, quindi secondo me questo è un segnale a tutti gli amministratori, abbiamo dato alla città nel progetto, cioè, noi abbiamo preso questa elezione sotto canta. io devo ammettere che sono l'opportunità di potuto intercurezzi, di mi per questa parte di La più grande forza del nostro lavoro per essere per creare la giusta silenzia e inclusione la condizione interna e la condizione interna affinché ognuno di noi possa formarsi in campo a stringere dalla lavorazione del settore di interna e avere la possibilità di conoscici per fare in modo di trasferire i primari altri quelli che sono errati ai nostri territori. Solo così eseguiamo in un po' di dettaglio la propria di imparvenza campagna elettorale a Napoli in tutti i quartieri e essere determinante su scelte che magari in precedenza non erano state date. Quindi se vi permetto da umile consigliere con voi di rassicurarvi, il sindaco comunque sarà sindaco di tutti i 92 comuni alla, e metterà diciamo, davvero la città metropolitana nel miglior modo possibile sia a livello finanziario che operativo quindi attiva il mio campo. Poi, lo scorre, mi preme ringraziare tutti quelli che sono i consiglieri che mi hanno sostenuto e che comunque porto diciamo, in questa esperienza con me e eh, vi saluto calorosamente. Quindi eh, l'intervento mi è breve, credo molto, sindaco Sai, un lavoro di squadra, quindi sono a disposizione per quello che dire sono le mie eh, competenze per tutto il parale della macchina amministrativa di città metropolitana. Grazie. Grazie, consigliere Cazzelli. Buongiorno a tutti, io sono il dottore di Sila, vengo da la città, come diceva po' di amico di Cassiano Cisterna, è un piccolo paese, io vengo dalla terza città di Napana 130.000 abitanti. Eh, purtroppo solo io eh, sono stato eletto, però eh, devo dire la verità. Eh, che mi hanno detto anche all'interno uh, dello staff dentro che uh, i miei uh, predecessori hanno lavorato bene. Poi è anche una cosa che qua ho uh, un, un compito di casa, sia lui che uh, il nostro amico, uh, che uh, hanno sottolineato i problemi, ci sono tanti. Noi uh, soffiamo tutti, giorni... uh, so tutti i giorni di loro, soffiamo tutti i giorni di falsa dubbio. Tra tutti i giorni che si vuole venire sempre sul territorio a cercare di un posto dove vivere qualcosa. Io eh, ho il piacere di conoscerti negli eh, ultimi giorni, il eh, sindaco e mi hanno parlato non bene, benissimo, Salvatore ha detto eh, una parola che mi ha detto è che lei sarà il sindaco di tutti. Io, Uh, così perché oggi Giuliano come tre, tre case come anche l'ultima città, l'ultimo anno del 92 comune deve far parte del nostro progetto. Io sono un artista del io sono nato dalla strada, ho sempre lavorato vicino alla gente è vero non lasciamo mai i nostri territori però adesso abbiamo una responsabilità enorme che ci mette tutti veramente di fronte a una situazione eh, da cambiare e abbiamo la possibilità no? di questa situazione di fare veramente eh, un, eh, per dare un trampolino di lancio per far questo deve essere il trampolino di lancio come Quello deve essere il tra... io mi mangio non solo un gigante, no? io dico ma deve essere il trabolo, di tutta la regione della barba, perché uh, in Romagnoli il... c'era la parte, dove c'era la... il video. Io, uh, Noi ci arrestiamo a ah, una situazione importante, con il PNRR ci giochiamo tutto, ci giochiamo la scolta non solo per Napoli e le città, qua ci giochiamo uh, di tutta regione, noi dobbiamo fare il possibile, io più, tu vuoi dire, io solo vuoi fare e voglio avere la mia massima personale a questo a questo a questo oggetto, io, questo io, questo oggetto, io, questo oggetto, io, questo oggetto, io, questo questo Ringrazio e ringrazio tutti gli interventi, che sono stati tutti interventi importanti, perché c'è uno spirito comune condiviso di lavorare insieme, tra le cose importanti della città metropolitana, e io sono solo garante di questa cosa, fare in modo che questo spirito sia uno spirito produttivo, che tuteli ovviamente tutte le realtà, l'ho già detto che tutti i sindaci, sono, cioè tutti i comuni sono uguali, tutti i cittadini sono uguali, non c'è nessuna differenza poi dal lavoro comune faremo di tutto per realizzare cose importanti. Io avevo detto, ehm, cioè un una piccola comunicazione visto che giustamente il, il sindaco Gaudioso se, cioè, se la metà l'eminenza, la ha evidenziato come non ci sia stata sempre grande attenzione sul tema della salvaguardia delle coste, che è un tema importante solo una protezione ambientale ma anche una risorsa economica perché le nostre cose si rispondono alle altre. Nel proprio ieri abbiamo approvato una serie di opere, di progetti che erano stati messi in campo e che riguardano i comuni di Monte di Croce, di Pacoli, di Serra da Fontana e proprio di Parma. Cioè, il Parano, con un finanziamento eh, importante diciamo, costi, sia sulle cose che sui costruzioni andremo avanti con questo lavoro perché questo non è molto, molto importante per e ora solo fare eh, una considerazione che cioè, comunicato comunicare stamattina ho sentito il ministro Bianchi perché uno dei temi su cui ho abbiamo molto spinto negli ultimi mesi e che ho anche ripetuto anche al presidente Dati, non si è messi da nulla l'altro e questo tema della copertura della discussione scolastica, un problema molto importante a noi, molto importante per noi, molto importante per noi, molto importante per fine ci siamo sentiti perché abbiamo un momento che da un lato questo grande progetto che è in carica non riguarda solo una velocità, ma riguarda la comunità, per per perché noi coordiniamo insieme una serie di, di, di, di progetti comuni. Ecco, partendo da quelli che vedono in Italia il ministero, un maggior tasso di istruzione scolastica. Certo che non è Poi, coordineremo tra il capo per del gabinetto e il ministero, non solo il gabinetto del governo, ma anche il comunitario. quali sono i limiti di questi progetti faremo quest cioè poi, per fare in modo che questo approccio sia un approccio omogeneo. Poi, a quel punto, poi, probabilmente entreranno un campo direttamente in comune, cioè una mestierina e quindi per quel punto molto importante che noi siamo deciderati tutti i punti che stiamo giocando in la a di qui ancora di più perché non ci sono per poi fare in modo che possono accedere a questi fondi, che possono spendere in relazione a questo progetto comune che è uguale come principio di organizzazione per tutto, è stato stato noi ovviamente per da tempo aggiornale parte politica gli uffici per la, tua, la tepolina,